Ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce io sono rossella pani io sono un'insegnante spirituale una coach energetica e sono qui per fare un video sulla lettura angelica delle carte eh, per portare consiglio guida e assistenza questa settimana faremo qualcosa di diverso nel senso che ehm, prima di iniziare io uso fare una preghiera di protezione e poi andremo a fare la stesura delle carte, ma in, questo, in questa situazione di oggi, praticamente andrò a prendere eh, tre mazzi diversi: nel senso che eh, sceglieremo il gruppo 1, il gruppo 2 e il gruppo 3, e voi dovrete. Eh, prima durante la preghiera chiedere agli angeli all'arcangelo michele qual è il messaggio più giusto per voi e per il vostro massimo bene 1 2 3 quindi vi chiedo con amore di scegliere il mazzo giusto per voi nel momento in cui stiamo facendo la preghiera quindi così avrete diciamo un messaggio più chiaro e più specifico va bene proviamo eh, questo nuovo esperimento perché veramente almeno eh, così possiamo essere messaggi più mirati per voi ok eh, come carte stiamo utilizzando il mazzo del sussurri della natura eh, abbiamo le carte degli unicorni e la carta dello scopo della vita ok quindi andrò a prendere una carta da ogni singolo mazzo e farò un gruppo 1 gruppo 2 e gruppo 3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 all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore, la verità, la saggezza, l'integrità, la pace, la guarigione, tutto ciò che per il mio massimo bene, il massimo bene di tutte le persone che con tanto amore ci stanno seguendo. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a Maria, grazie a tutti gli angeli, a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica allora andiamo a scegliere il primo gruppo abbiamo eh, lo andremo a vedere mano a mano eh, si sì, gentile con te stesso ok poi seconda carta, secondo mazzo quindi è importante che abbiate scelto prima a quale gruppo appartenete ok Mira, miracoli, ora vediamo le carte dello scopo della vita. Scuola, molto interessante. Primo gruppo, vediamo ora il secondo gruppo. Spero che vi piaccia questo nuovo modo di eh, lettura. Azione. prossima volta le sceglierò io in anticipo e partiremo direttamente con la lettura, va bene, magari per, per semplificare, contemplazione, tanto voi poi andrete a scegliere a quale gruppo appartenere, credi nella nel eh, tua comprensione interiore, ok io eh, poi le carte mh, mi hanno chiesto come mai eh, non inquadro le carte perché a me piace interagire con voi mi piace guardarvi anche se so che eh, cioè mi piace eh, sapere che voi siete di fronte a me quindi io sto interagendo con voi però mano a mano che farò la lettura eh, io praticamente mm, uh, farò come dire um, vi farò vedere le carte ok? allora ho sbagliato quindi nel secondo gruppo ho preso una carta in più non importa eh, vuol dire ci sarà una carta in più opzioni ok. ora vediamo terzo gruppo questa è l'abitudine però vuol dire che doveva uscire una carta in più eh, ritorniamo a questo mazzo abbiamo Venuto, stiamo, stai tornando indietro, ok, evitiamo di tornare indietro, seconda carta, magia, vediamo, terza carta, bambini, ok, adesso iniziamo la lettura col primo gruppo, ok, eh, l'invito è ad essere gentile con te stesso, con te stessa, è venuto il momento di amarti, di amarti di più l'amore per noi stessi è alla base per poter fare qualsiasi cosa nella vita eh, noi abbiamo i nostri desideri dell'anima che possono essere desideri economici desideri di un lavoro nuovo di guadagnare un po di più nella nostra attività di avere un compagno una compagna dell'anima eh, di avere nella vita di tutti i giorni di avere una casa nuova di poter viaggiare di poter magari ehm, eh, Vedere un mondo migliore, un mondo dove non esiste la malattia, dove eh, le persone sono felici, le persone vivono tutte nella salute, nella piena prosperità e nell'abbondanza. Ok, eh, e tu sei un'anima molto pura e sei un'anima eh, che vorrebbe tutte queste cose per te stesso e per gli altri. Ma è importante che si, che tu sei gentile con te stesso, che non, non sei perfezionista. e Importante che ti ami di più e che credi nei miracoli guardate il vedete la scritta credi, credi nei miracoli perché miracoli infiniti alle porte stanno arrivando nella tua vita abbi fiducia che l'amore che l'universo che l'intero sistema sta lavorando dietro le quinte per aiutarti per raggiungere i tuoi sogni perché te lo meriti eh, diciamo che dovresti credere di più in te stesso, in te stessa e eh, lasciare che sia, lasciare che accada. Mettiamola così: gli angeli e l'arcangelo Michele ti stanno dicendo: è venuto il momento di studiare di studiare perché non hai completato la tua formazione non vuol dire necessariamente ritornare nei banchi di scuola eh, nella scuola tradizionale, ma magari hai bisogno di formarti, magari hai bisogno di fare dei corsi eh, per specializzarti magari vuoi diventare un coach, magari vuoi eh, studiare psicologia, magari vuoi aiutare gli altri nel settore della spiritualità come operatore olistico o magari vuoi eh, fare altre cose nella vita, è venuto il momento di formarti Ok, di formarti, c'è bisogno di formazione e un investimento per te, bisogna investire nella, nella tua formazione, va bene? È un po' come un'università, un ti devi specializzare se poi vuoi avere dei risultati, però i miracoli alle porte sta anche a significare che qualunque cosa deciderai di intraprendere, tutto arriverà nel momento giusto e l'intero universo si muoverà in tuo favore per aiutarti anche con le spese da affrontare però è importante che ti specializzi che continui a studiare magari devi imparare una nuova lingua la devi perfezionare ragazze io eh, cioè i due mesi a londra sono stati determinanti Io sto leggendo un libro in inglese ma lo sto mangiando nel senso che riesco a capire il 90 99 dai 95 per cento di tutto quello che c'è scritto e quello che non comprendo lo comprendo per intuizione ed è così che si impara una lingua quindi nuove competenze per migliorare te stesso ok bene abbiamo concluso col primo gruppo andiamo avanti col secondo gruppo secondo gruppo azione cara anima infinita non eh, riposarti troppo <ride> è venuto il momento di agire è venuto il momento di Mettere, non so, di mettere energia in quello che, de, che stai sognando. Azione significa fai quella telefonata, azione significa costruisci il tuo sito, azione significa eh, parla, eh, parla di te, mostra al mondo chi tu sei, azione significa vai, eh, agisci per cercare un nuovo lavoro, agisci per eh, trovare la soluzione ai problemi che stanno bloccando la, questa situazione lavorativa economica eh, di relazioni e così via va bene ok eh, è proprio il momento giusto per agire proprio le energie sono pronte eh, diciamo che eh, bisogna agire nella direzione dei tuoi sogni con fiducia con confidenza dicono gli angeli eh, praticamente tu hai raggiunto una comprensione di te stesso una comprensione di te stessa che non tutti eh, credi, credi in te, credi nel tuo sentire, credi nella tua innata saggezza che ti sta guidando in una certa direzione, è proprio quella giusta, è proprio questo che devi seguire, è proprio anche se è una vocina molto delicata, ehm, quella vocina invece ti sta dicendo vai agisci, fai, eh, sei eh, portato per questo, sei portato, per questo non rimandare eh, medita di più ascolta di più la tua anima trova Diciamo, è venuto il momento di contemplare, nel senso che di ritrovare quella connessione, quell'armonia, eh, quella, quella pace, quella serenità per ascoltare la tua voce interiore, va bene? Esci anche nella natura, eh, mo, cioè fa sì che i tuoi occhi possano vedere la bellezza della vita, eh, perché hai proprio bisogno di. Um, di di bellezza, ok? Eh, ci sono delle opzioni, ci, si stanno presentando davanti a te due, due o più porte, eh, diciamo che mh, sei libero di scegliere, infatti gli angeli non potranno mai dirti cosa tu devi fare, però è anche vero che nelle carte precedenti eh, viene eh, spiegato che devi contemplare, che devi meditare, che devi pregare, che devi ascoltarti e che devi ascoltare quella vocina delicata, quelle intuizioni Quei sogni che stai facendo, quelle idee che ti stanno venendo perché sono la guida divina, eh, però il tuo libero arbitrio va bene? Ok, eh, diciamo che sono aperte eh, varie porte per te. Qualunque, decide, scusa, qualunque decisione deciderai di intraprendere, tutto si aprirà dinanzi a te, perché però diciamo l'ideale sarebbe quello di ascoltare ciò che l'anima ti sta guidando a fare, va bene? Ok, secondo gruppo, conclusa la lettura andiamo al terzo gruppo. Uh, non tornare indietro vai avanti senza paura non fermarti non fermarti uh, non farlo adesso non farlo adesso abbi il coraggio di agire abbi la determinazione vai contro tutto e tutti perché questa è la strada dicono gli angeli tornare indietro uh, non va bene perché andrei, toccheresti il fondo perché hai già provato quel senso di fallimento alle volte il fallimento è necessario per salire un fallimento non è mai un fallimento è una come dire è un, un modo che non è riuscito quindi non ha senso ricadere negli stessi errori gli errori che tu hai commesso ti servono perché hai imparato delle lezioni sai che devi agire in una maniera diversa l'obiettivo è quello di trovare la, la giusta via e tu hai il potere che per farlo sei molto potente hai il potere del magico dentro di te noi siamo creativi della nostra realtà noi attraverso le nostre intenzioni parole ed azioni, attraverso eh, la, no, la, la nostra attitudine ad allineare l'inconscio verso ciò che noi vogliamo se noi ci alleniamo in questo possiamo veramente manifestare nella no nostra vita ciò che noi vogliamo l gli unicorni e ci sono degli unicorni e le fate, bellissima questa questa, questa carta eh, diciamo che c'è un tocco magico dentro di te non ha senso tornare indietro è venuto il momento di eh, esprimere un desiderio di ehm, immaginare come vorresti vivere la tua realtà credere nei miracoli anche qui ehm, perché c'è tanta magia intorno a te quindi anche qua la carta parla di miracoli va bene ok credi nei miracoli credi nei miracoli quindi credo che quest anche questa, eh, questo gruppo di persone sono invitate a ad andare avanti a non ad accettare il passato come è andato è veramente credere che tutto è possibile eh, in questa carta è uscita la carta dei bambini nello scopo della vita quindi significa che i bambini fanno parte dello scopo divino della tua anima eh, può darsi che hai dei bambini tuoi tuoi figli tuoi nipotini eh, o sei un insegnante d'asilo o magari se un insegnante, eh, non lo so, delle scuole medie, delle superiori, ha che a che vedere con eh, se una persona molto empatica, se una persona che capisce i bambini, i bambini si trovano bene con te, però per molti di voi questa carta ha un significato un pochino più, eh, come dire, molto profondo dell'anima, nel senso che il tuo bambino interiore eh, ti sta chiamando, non vuole piangere. Uh, quindi riportando anche alla lettura che abbiamo fatto prima non, non guardare il passato non guardarti indietro uh, non piangere non ha senso fai ciò che ti diverte amati uh, Gioca la vita, eh, fai delle cose che ti danno gioia, dipingi, canta, balla, eh, fai delle passeggiate nella natura, fai yoga, medita, eh, vai a fare una gita in montagna o al mare, fai qualcosa per prenderti cura di te stesso e credi nei miracoli. Eh, perché veramente. <coughs> il tuo bambino interiore ti sta chiamando e quindi diciamo che questa risonanza anche con i bambini che hai eh, prima di aiutare i bambini devi aiutare te stesso te stessa però a qualche livello nella tua missione di vita eh, la figura del bambino è determinante ok è determinante Bene, care anime infinite per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica. Volevo ricordarvi che mi occupo di eh, facilitare eh, le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Mi occupo di fare il coaching con Logos Healing. Logos Healing è una modalità molto potente che aiuta veramente a riprogrammare l'inconscio, a eliminare sistemi di credenze. A ehm, riprogrammare la nostra mente per allinearci nella direzione dei nostri gol e dei nostri sogni, ci aiuta a eliminare i traumi del passato, ci aiuta a eliminare l'angoscia, le emozioni negative, il dolore, la sofferenza. Naturalmente questo è un lavoro, non è per tutti: questo lavoro è per chi vuole lavorare su di sé: non importa se hai 30 anni, 40 anni, 60 anni, importa che tu eh, vuoi veramente uscire da questa eh, situazione è venuto il momento di cambiare la tua vita se senti questo se appartieni al primo gruppo forse l'invito potrebbe essere quello di percorrere un percorso di coaching per la tua crescita personale e spirituale anche perché quando tu eh, la tua mente e il tuo cuore sono allineati allora sì che riesci a realizzarti nella tua vita lavorativamente spiritualmente nelle relazioni e in tutti i livelli Sto lavorando tantissimo eh, personalmente su me stessa ma anche sulle altre persone che stanno avendo dei risultati straordinari. Eh, la cosa meravigliosa di Logo Sealing è che una volta che eh, riprogrammi, elimini le credenze negative, non torni indietro, vai avanti, riferito anche alla lettura del terzo gruppo. Volevo, eh, una cosa molto importante, vorrei anticiparlo su questo video, è che eh, sto formando i... Ehm, diciamo delle persone che magari già eh, lavorano mh, come psicologi come operatori olistici come coach come counselor e vorrebbero imparare a eh, utilizzare come tecnica logo ceiling ma non solo per queste persone sto eh, veramente creando un un bel percorso non solo di coaching ma anche di gruppo eh, per imparare quindi a facilitare lo ghosting sugli altri ma anche per riprogrammarvi eh, al successo perché molti coach olistici molte persone eh, veramente hanno un mindset che ehm, dove magari investono tanto per la propria formazione ma non riescono poi a ehm, a farsi pagare a trovare clienti e così via quindi è un lavoro molto molto potente molto potenziante se ti interessa se vi può interessare eh, fatemi contattatemi pure eh, perché ho bisogno di eh, testimonianze eh, perché è, è molto importante diffondere questa metodologia che veramente può fare la differenza nella vita delle persone può apportare grandi trasformazioni eh, e cambiamenti positivi nella vita di ognuno di noi eh, volevo ricordarvi che mi occupo anche di facilitare la guarigione degli altri con le nuove frequenze di luce Presto, riprenderemo i seminari dal vivo eh, però per il momento eh, faremo quelli online webinar fino a quando la situazione in italia non sarà più chiara e più comprensiva ok io vi saluto vi voglio bene ci sentiamo la settimana prossima un bacione a tutti eh, grazie per le persone nuove che, che mi stanno seguendo eh, scrivetemi giù nei commenti iscrivetevi al canale se vi fa piacere eh, fatemi sapere eh, fatevi conoscere un bacione grande ciao ciao